e questo vi piace ecco la luce a LED come vi ho detto e questa è un'altra luce che mo ho acceso e mo sto caricando anche l'altro caricatore per la giornata di oggi buongiorno a tutti sì. Ciao ragazzi, ora sono in piscina, mi trovo a Minosca, a Sambou, modo di dire Sambou, non so il nome specifico e ora mi sta prendendo un po' di sole perché sono uscito da poco dall'acqua e questo è ora continuiamo il nostro giro di vacanza, vai! Ragazzi, ecco la depressione totale Persone che vogliono buttarsi giù Ragazzi, non a buttare Lungomare di Mao Ragazzi, devo farmi 150 scale Per salire Ottimo Altre scale Qui la situazione è peggiore, ragazzi Ma quando scalzo, eh? giù veramente. Ci sono 150 scale da fare. Ah, io sto morendo dal caldo e si muore, ragazzi. In questo viaggio, ragazzi. È ancora salire le scale, moriremo direttamente. Chi è? Fammi vedere, ragazzi. Viste, ragazzi, in vista. Luca parla un po' tutto spagnolo, english, inglese. Va bene, io non tengo voglia io cosa vedi cadevo, stavo cadendo a te! Sono pieno di negozi, ragazzi, se venite a Mao, passate per Mao, ci sono pieno di negozi dove potete comprare roba, anche telefoni Pieni di negozi come vi ho detto ragazzi. Okay. Come così. Cazzo, questo? Cazzo, questo è il suo? Cazzo, questo è il suo? Cazzo, questo è il suo? Cazzo, questo è il suo? Cazzo, 300 euro solo di comprarla ah, meno 40 euro Quora... che cos'è Luca? mozza Cos felice cos'è? ma che ne faccio come si chiama? carino? voilà? olà, è una volta ciao, si muova il saio è troppo bellino sto coso, lui ho oggi ma vado a venire com'è bello cioè, accanto a me, la carta eh? quanto sta? quanto costa? 7 euro per questo coso io non me lo comprerei mai quindi i custodi se volete passare sta anche lo smartwatch di Samsung di Apple veramente buono e poi sta anche una luce red molto carina che mi piace molto